Sindaco, per la Certosa di Padula la ventunesima edizione di Luci della Ribalta, eh, un sito storico che diventa anche un luogo dove fare formazione, formazione dedicata alla musica, ma anche tanti concerti. Dunque, la valorizzazione del territorio attraverso le interculture. Sì, eh, partiamo con il progetto Luci della Ribalta, siamo alla ventunesima edizione. Quest'anno, strategicamente, abbiamo deciso di non concentrare gli eventi nel periodo estivo dove già abbiamo una grossa affluenza, ma eh, di farlo nel periodo eh, invernale proprio per cercare di portare eh, gente, visitatori, turisti nel periodo che eh, magari di minore affluenza. Speriamo eh, eh, di promuovere, valorizzare, continuare a promuovere e valorizzare, noi come amministrazione comunale stiamo lavorando un po' a 360 gradi la settimana scorsa siamo stati a Matera perché noi con Matera eh, Matera capitale della cultura eh, a livello mondiale eh, del 2019 siamo stati a Matera perché noi abbiamo un protocollo d'intesa fra eh, città di Matera e Certose di Padula, comune eh, di Padula abbiamo incontrato il sindaco di, eh, di Parma Federico Pizzarotti saremo a Parma l'anno prossimo eh, perché Parma il 2020 è capitale italiana della cultura, abbiamo incontrato anche il sindaco di Vigevano perché l'anno prossimo sono i 500 anni della nascita di Leonardo, quindi stiamo cercando di lavorare a diversi, a diversi livelli. Bisogna dare atto anche che nell'agenda politica eh, della regione Campania eh, per la prima volta eh, eh, mh, la, la cultura, e il turismo eh, rappresenta uno dei punti cardine dell'agenda politica di questa amministrazione regionale di questo va dato atto sia all'assessore regionale Corrado Matera e sia al eh, governatore tanti sono pure le iniziative a livello eh, regionale come il prolungamento di Freccia Frecciaross, come Idolo che firma davanti alla Certosa Diciamo che stiamo lavorando un poco tutti per aumentare eh, l'offerta turistica. Che cosa significa? Noi mh, gli ultimi dati eh, del 2018 li presenteremo a metà febbraio. Eh, la Certosa di Padula è uno dei siti che sta trainando la crescita eh, turistica culturale con un aumento di circa il 40% di visitatori paganti. Questo significa nuovi posti di lavoro, questo significa anche per le attività ricettive che sono, eh, eh, sono in crescita. Quindi continuiamo a lavorare. Io un ringraziamento particolare lo vorrei fare a voi della stampa, perché anche la stampa, eh, promuovendo, eh, parlando eh, diciamo, eh, quotidianamente, settimanalmente, dei siti importanti della provincia di Salerno, ci stanno dando una grossa mano per questa crescita. In realtà se lavoriamo tutti in sinergia eh, e i risultati poi eh, sono sotto gli occhi di tutti. Filomena Chiappardo, assessore alla cultura nonché anche alle politiche giovanili per il comune eh, di Padula con luci della ribalta si punta proprio ai giovani. In questa ventunesima edizione sono diverse le masterclass ma anche i laboratori che puntano a formare i giovani ad un nuovo modo di fare musica senza però dimenticare quello che è stato il passato. Assolutamente sì, eh, noi riceviamo un'eredità importante, siamo arrivati alla ventunesima edizione e Luci della Ribalta per Padula è, è un marchio riconoscibile, riconosciuto ovunque. Eh, insieme al direttore artistico Antonello Mercurio però abbiamo puntato all'innovazione, per cui eh, accanto al concerto tradizionale che in verità quest'anno non si terrà in certosa ma nel centro storico di Padula abbiamo insieme creato eh, tantissimi eventi, seminari, laboratori, masterclass che coinvolgono come hai già anticipato direttamente i giovani. Però ci tengo a sottolineare anche un'altra cosa. Eh, il programma di quest'anno si apre anche eh, a quella che è la visione che il Comune di Padula ha negli ultimi anni eh, con una sottolineatura forte eh, sugli obiettivi di legalità e di prevenzione della corruzione che stiamo portando avanti. Eh, tanto che il 15 marzo ehm, in occasione dei 110 anni della morte di Gioe Petrosino avremo anche un importante eh, appuntamento eh, che appunto si inserisce in questo contesto e in più per la prima volta luci della ribalta si unisce a quello che è il progetto di valorizzazione eh, che abbiamo denominato Padula Sistema Museo, per cui è tutto un insieme, si sta eh, procedendo in maniera eh, unitaria affinché la valorizzazione degli spazi di Padula, innanzitutto della Certosa, dei musei civici, del Battistero di San Giovanni in Fonte, eh, mh, vengano valorizzati e promossi insieme ad eventi di, altissimo, di altissima qualità e di altissimo spessore culturale come appunto quelli di Luci della Ribalta. In continuità con quanto costruito lo scorso anno per luci della ribalta, la Certosa di Padula, concerti, masterclass dei laboratori ma anche un convegno sulla legalità. Tutto però viene tenuto insieme dal concetto della intercultura perché le culture si intrecciano tra di loro partendo dal passato arrivando fino ad oggi. Sì assolutamente eh, centri il, il tema eh, di questo festival spero possa essere ancora eh, come dire oggetto di, di studio e di sviluppo per i prossimi anni eh, l'interculturalità ma anche eh, come dire, la trasversalità dei linguaggi cosa di cui mi occupo da, da, da tantissimi anni anche soprattutto come compositore è ovviamente uno, uno dei temi come dire, fondamentali della mia crescita di artista e, Niente, l'occasione propizia eh, la, la, la Certosa, eh, Padula, questa straordinaria comunità e in eh, continuità con quanto fatto lo scorso anno continueremo a lavorare sulla formazione e sui momenti di svago, eh, quindi la musica dal vivo. Eh, vorrei sottolineare una cosa importante, eh, quest'anno siamo riusciti ad accaparrarci la presenza eh, del più importante coro della cattolicità eh, dopo la Cappella Sistina, che è il coro dell'Istituto Pontificio di Musica Sacra e per questo ringrazio eh, il, monsignor, il monsignor De Gregorio. E saranno i nostri ospiti il 7 aprile e, e potremo godere, insomma, è ovviamente un, un appuntamento di nicchia perché loro faranno un repertorio non, non polifonia ma il canto gregoriano che è qualcosa che ormai penso nessuno più ha la possibilità di ascoltare, insomma, quindi diventa un'occasione veramente unica. E, e poi ovviamente l'incontro dedicato a De Andrè eh, con questo dialogo a tre voci con Alfonso Amendola, Dario Gizzotto Giovanni Vacca e poi c'è la serva patrona che ho scritto e che è stata rappresentata al teatro ma in una eh, lettura eh, nuova e inedita eh, di, di, di Pasquale De Cristoforo con due splendide voci Nicola Ciancio e Maria Cenname e la regia appunto di Pasquale di Cristoforo, poi ancora eh, l'opera Lab, eh, quindi lavoreremo su repertorio lirico eh, sempre con Pasquale di Cristoforo, quindi faremo sempre letture di regia e, e praticamente questo lavoro di formazione con gli allievi, moltissimi dei quali sono del conservatore di musica di Salerno, ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare eh, la, il mio direttore Ima Battista, e dicevo eh, sarà un'occasione per poter poi mettere in scena eh, come mise and Spass questi momenti della lirica italiana, del gran canto.